Ciao a tutti, finalmente, un piacere essere qui con voi. Mi trovo con Alberto al telefono. Ciao Alberto? ciao ciao allora volevo chiedervi scusa perché dovevamo fare la, la lettura ieri eh, però era un corso di formazione con anthony robbins e quindi non sono riuscita a, a fare la lettura a partire da domenica però iniziamo da oggi per tutta la settimana eh, che cioè, per, per questa settimana va bene quindi partiremo da oggi che è 7 giugno 2021 fino al 13 domenica 13 2021 ok eh, volevo ricordarvi na, eh, lo dico già da adesso che la diretta la prossima diretta che faremo con alberto sarà giovedì 17 ok alle 18 e 30 quindi vi avviso già mi potete iniziare a mandare già le vostre domande ok una domanda Va bene? E poi io selezionerò eh, tra 4-5 persone. Poi eventualmente, se non riusciremo non riuscirò a rispondere a tutti, eh, in questa diretta ne faremo altre, va bene? Volevo avvisarvi eh, in anticipo. Allora iniziamo con la nostra meravigliosa lettura angelica. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte delle fate di Dorin Virtus stampate da My Life. Abbiamo le carte degli angeli dell'abbondanza Va bene, Abbiamo gli, le carte eh, dei viaggiatori sacri E per ultima sceglieremo le carte di eh, Luis Hey Sceglieremo un messaggio potenziante eh, Come messaggio finale di questa meravigliosa lettura angelica Quindi iniziamo a connetterci con gli angeli e con l'arcangelo Michele Con questa preghiera eh, di protezione Vi Potete anche chiudere gli occhi Inspirare profondamente ed espirare Per entrare in contatto con l'arcangelo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 Per ascoltare la nostra lettura angelica invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni vi chiedo di eliminare le nostre le, tutto ciò che ho posto a dio alla luce all'amore tutte le energie non nostre tutto ciò che ci sta limitando tutto ciò che ci sta impedendo di essere nel nostro pieno potere nella nella gioia nell'abbondanza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 Grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica a fianco dell'Arcangelo Michele per aiutarci, sostenerci e guidarci. Grazie, grazie, grazie, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Allora, iniziamo con le carte delle fatte che io adoro, veramente queste carte sono bellissime. Abbiamo felice e contento? Beh, effettivamente io mi sento così. <ride> e voi che dite? Avete questa energia vitale che vi dà gioia? Diciamo che questa carta uh, ha anche a che vedere con un finale uh, di felice e contenti, nel senso che le cose si, cominciano ad andare bene. È venuto il momento di guardare dentro di te, ok? assolutamente veramente importante depurati ragazzi se vi racconto questi quattro giorni con anthony Robbins, sì, io avevo già fatto il percorso con lui a londra eh, questa è stata un'esperienza webinar un po come li faccio io con la differenza c'erano 18.000 persone è stata un'esperienza veramente veramente bella anche perché è molto in linea con i messaggi di, che porto io attraverso l'arcangelo michele quindi un'alimentazione di un certo tipo eh, uscire dalla negatività insomma meraviglioso allora eh, parliamo di abbondanza gli angeli dell'abbondanza infatti ci dicono care anime infinite di purificare l'energia del cibo che mangiamo eh, questo è troppo è troppo importante per avere livelli energetici più alti è troppo importante poi vi spiegherò due o tre cose su questo argomento lasciare andare la gelosia ragazzi questa è un'energia veramente densa bassa che butta giù le frequenze e che ci impedisce di, eh, di, di raggiungere anche i nostri sogni è inutile gelosi degli altri che magari hanno più di noi che sono più bravi di noi che sono più felici di noi cerchiamo invece magari di, di essere di prendere un po di esempio eventualmente oppure semplicemente di staccarci energeticamente di focalizzarci sui nostri sogni personali eh, e qua si parla di entrare in contatto con la natura ecco questi sono tre consigli fondamentali per elevare le nostre energie e le nostre frequenze poi ti mando le carte alberto Assolutamente. Allora qua abbiamo la, la chiamata, non la chiamata, la carta che dice rispondere alla chiamata, in quanto l'anima, il sé superiore sta chiamando, chissà da quanto tempo ci sta chiamando in una certa direzione e noi magari abbiamo paura o chissà per quale motivo tendiamo a rimandare, crediamo di non essere abbastanza, di non essere all'altezza, sono solo credenze negative, sono solo paure che ci impediscono di agire nella direzione dei nostri sogni. E poi la abbiamo la carta protetta dagli angeli, benissimo, abbiamo l'Arcangelo Michele, benissimo, sei protetto nella tua missione, sei protetto in quello che stai facendo, i tuoi cari sono protetti, la tua famiglia è protetta, continua a pregare e a chiedere la protezione. Trasformazione, bellissimo. Questo mi ricorda proprio eh, la, me la metamorfosi, mi ricorda proprio eh, il cambiamento, il cambiamento in una nuova energia, in una nuova frequenza. E ora abbiamo la carte di Lui 6, vediamo cosa. Spero che mi abbiate visto girando le carte. Penso di aver impostato la telecamera in un modo. Ok, questa è la carta Mi sostengo nel fare la scelta giusta c'è cioè la risposta alla chiamata dell'anima e questa è una carta molto bella poi leggeremo il messaggino dietro che è molto importante ragazzi vi faccio notare una cosa meravigliosa guardate qui per cercare di riempire i miei spazi e la mia casa di messaggi potenzianti ok ne abbiamo uno i miracoli accadono quando neanche te lo aspetti guardate che carino lo dovrei appendere al muro però mi piace anche così a lasciarlo eh, in vista si sì, felice questo me lo ricordo ogni singolo giorno che miracoli possono cadere in qualsiasi momento anche quando neanche me lo aspetto È di continuare a mantenermi in una frequenza di gioia e di felicità quindi l'ho voluto condividere con tutti voi così abbiamo l'arcangelo michele la sua controparte femminile da una parte dall'altra il messaggio potenziante della felicità oggi il tema è felicità tanto è vero che la lettura angelica è iniziata con questo messaggio meraviglioso. Allora, mandiamo immediatamente le carte ad Alberto, così possiamo iniziare. Anche se diciamo che mezza lettura l'abbiamo già, già fatta, sì, certo. <ride> infatti, sarò veloce. Allora, vediamo un po', Alberto. Io sono fatta così quando ricevo i messaggini, li do subito, ah, sennò no poi tanto. rischio di dimenticarmene. Allora, queste sono le fattine, Alberto. Questi sono gli angeli dell'abbondanza, bellissime queste carte. Beh, se vogliamo più abbondanza dobbiamo vibrare alto, c'è poco da fare. Abbondanza può voler dire denaro, come può voler dire amicizie, come può voler dire successo, come può voler dire realizzare i nostri sogni dell'anima, capite? Così, e così, questa è la terza. Allora, Alberto te lo mandate, ve le, mo le, mostro, le mostro anche ai nostri cari amici, sono tutti qui. Ok, iniziamo con la carta felice e contento, quindi diciamo che il consiglio degli angeli è quello di essere sempre in frequenze alte di gioia e di felicità, ma voi molti di voi diranno: Ma come faccio io a essere felice se il mio fidanzato mi ha lasciato? Se ho perso il lavoro, se sono disoccupato, eh, se sono malato, se ho questo, se ho quello, se ho quell'altro? È uno stato la felicità. Dobbiamo iniziare a essere grati imparare la gratitudine per ciò che abbiamo veramente, dobbiamo disinstallare dal nostro subconscio tutte le credenze negative che ci, ci fanno credere che la vita è brutta, che il mondo è brutto, che questo, che quello, eh, bisogna fare un lavoro, un lavoro, alla fine la base, la base è quella di essere grati per quello che abbiamo, e bisogna iniziare a ringraziare, grazie perché respiro, grazie perché ho da mangiare tutti i giorni, Grazie perché eh, ho la possibilità di guardare questo video o un cellulare o un computer grazie perché eh, oggi la, posso crearmi una mia cultura, una mia formazione, cosa che prima ci volevano tanti soldi, oggi invece con internet possiamo accedere a informazioni nuove, possiamo documentarci, possiamo migliorare noi stessi, grazie perché eh, delle, sono, sono arrivate le belle giornate, c'è il sole là fuori, grazie perché la situazione del coronavirus sta migliorando a molte persone, eh, diciamo gli ammalati diminuiscono e io mi sento più sana e posso ricominciare a vivere e posso finalmente aprire la mia attività che mm, veramente volevo aprire da tanto tempo ora è venuto il momento io non lo so però iniziate a ringraziare perché respirate l'aria ringraziate per chi siete mi capite se siete troppo grandi grazie per l'esperienza che ho acquistato nella mia vita mentre invece se siete troppo giovani grazie perché tanti anni davanti a me e posso realizzare una vita straordinaria ragazzi bisogna ragionare così e raggiungere la felicità quindi si può essere felici anche con poco in una lettura di qualche giorno fa giorno fa settimana fa alberto aveva precisato un concetto molto bello lui diceva ragazzi in africa c'è gente che muore di fame e sembrano più felici di noi perché perché loro apprezzano la quotidianità perché loro vivono nel momento presente perché loro non sono accumulatori di oggetti come siamo noi perché loro sono più, eh, più radicati alla terra capite cosa vogliamo dire e alle volte noi vero alberto e alle volte noi eh, noi nella nostra società moderna eh, pensiamo solo ad accumulare ma è sbagliato essere nella società moderna No, non è sbagliato però ci dimentichiamo delle cose che hanno valore ci dimentichiamo del fatto che siamo fortunati anche nell'avere 100 euro perché c'è gente che ha 0,0 eh, centesimi cioè cercate di capire questo non vuol dire che dobbiamo pensare che c'è gente che sta peggio in un certo senso sì e forse dovremmo anche dare una mano a queste persone, capite cosa intendo? E se il tuo è un problema di salute, io ve lo dico con amore, quante volte vi ho parlato di guarigioni spontanee o con l'energia o con questo o con quello. Ma vi rendete conto quant'è potente l'alimentazione fatta in un certo modo? Seguire un'alimentazione di tipo alcalino che adesso è una cosa che io conoscevo, sapevo benissimo, anthony Robbins mi ha dato un bel calcio spirituale per darmi una mossa a eh, non solo essere vegana ma proprio a seguire un'alimentazione tipo alcalino per ehm, per far sì che il corpo non sia acido ma alcalino C cosa sto dicendo andate su internet andate a cercare così una dieta alcalina ragazzi Va perché i cibi acidi come carne formaggio eh, pasta bianca eh, insomma i cibi di un certo tipo non fanno altro che creare una situazione fisiologica nel nostro organismo che porta alla malattia mentre invece focalizzarci su un'alimentazione di tipo alcalino bere acqua e limone fare degli estratti mangiare frutta e verdura eh, fare un'alimentazione un più vegetale possibile di un certo tipo eh, mangiando cibi alcalini come broccoli spinaci e così via andatevelo a guardare su internet eh, quello che voglio dire è che abbiamo più energia vitale capite cosa, cosa stiamo dicendo gli altri per manifestare abbondanza anime infinite la mia lettura oggi è un po così diversificata non è lineare però va a comprendere però è anche il segreto della felicità avete mai visto una persona felice che non ha energia io no io ho visto persone spiritualmente molto elevate eh, avere una grande pace una grande gioia manifestarla anche solo col silenzio no? Però hanno un'energia vitale altissima. Pensate agli yogi. Gli yogi si dice o yogi. Non mi ricordo. Come si dice Alberto? Uh, ma è lo stesso. Okay. Tutti e due. Va bene, e non è più carino, ma non mi venire in mente l'orso. Esatto, pensate a questi, eh, questi esseri umani che lievitano dalla, dalla Terra, cioè voglio dire che hanno un'energia vitale talmente alta che riescono anche a trascendere lo spazio e il tempo, cioè, stiamo parlando di cose magari estreme, però esistono sul pianeta Terra e l'energia molto probabilmente, andate tranquilli, fanno un'alimentazione un di un certo tipo, persone che raggiungono quel, quel, quella terra sia spiritualmente eh, che fisicamente capite quindi assolutamente se vogliamo aumentare la nostra abbondanza se vogliamo essere felici e contenti eh, cerchiamo di eh, controllare anche la nostra alimentazione poi questa carta ha anche un altro significato ha il significato che alcune situazioni che vi stavano un po' preoccupando e demoralizzando si sono finite nel migliore cioè si sono concluse eh, nel migliore dei modi e eh, quindi praticamente ci finalmente gioia c'è pace c'è appagamento e le cose iniziano a, a girare bene quindi continuate a mantenere le energie alte e continuate ad ascoltare la voce che dentro di voi vi sta chiamando vi sta parlando abbiamo mh, due carte una è la carta dei viaggiatori sacchi che dice risposta alla chiamata e l'altra dice guarda dentro di te quindi sono due carte molto correlate cari anime infinite ma perché perché l'anima vi sta chiamando a procedere è venuto il momento di agire in questa direzione sono mesi, sono giorni e sono anni che state rimandando sapete che questa è la direzione giusta non dovete aver paura di niente Cer uscite dalla competizione uscite da, da quella mentalità che ci sono persone più brave di voi uscite da quella mentalità che ci sono persone che vi denigrano per piacere ascoltate la voce interiore qualunque azione voi dovete intraprendere qualunque decisione sapete che dove, dovete agire con l'azione non fatevi bloccare dalla paura eh, cercate di ascoltare la chiamata dell'anima Ecco, se non riuscite a sentire questa chiamata fate meditazione, fate preghiera uscite nella natura un altro modo per elevare le frequenze andare nella natura ascoltare il rumore del, delle, il profumo dei fiori il profumo dell'erba eh, sapete anche sentire gli uccellini cinguettare eh, vi, vi riconnette con la terra vi radica la terra non vi aiuta a non pensare a niente vi aiuta a uscire da quelle forme pensiero caotiche non sono nemmeno i vostri pensieri sapete proprio l'altro giorno lo diceva l'alberto erano quattro giorni che ero praticamente eh, quasi 14 ore al giorno per fare questo seminario però poi a un certo punto viene anche il mal di testa no eh, però io sono uscivo nella natura e mi ricordo che una mattina mi sono svegliata che, eh, che mi, ho purificato la casa nonostante quello però c'era qualcosa che non andava, niente, so, avevo bisogno di andare a, con, eh, in con, eh, a, con, scusate, a contattare la terra, stare a contatto con la madre terra, ho fatto una camminata di più di due ore, mi sono seduta di fronte al, al laghetto, ho respirato aria pulita, sono poi rientrata a casa che avevo l'energia vitale a mille per poter riprendere a fare il seminario, quindi ascoltiamo, vogliamo elevare le nostre frequenze, i motivi possono essere molteplici potrebbe essere che tu vuoi più soldi potrebbe essere che tu vuoi più amici potrebbe essere che tu vuoi un compagno una compagna un lavoro potrebbe essere che tu vuoi migliorare semplicemente la tua vita ecco per fare questo la base è avere più energia vitale c'è poco da fare quindi gli angeli dell'abbondanza vi stanno dando alcuni consigli abbiamo parlato di cibo abbiamo parlato di natura lasciamo andare anche le emozioni basse abbiamo parlato della carta della depurazione delle fate, quindi ho parlato di cibi alcalini di acqua e limone le, eh, aiuta tantissimo a disintossicare a pulire il fegato eh, l'acqua limone la mattina io ragazzi sto arrivando a prendere tre limoni al giorno mi metto anche il limone nella mia bevanda quotidiana eh, limone zenzero e lo bevo al posto dell'acqua perché io non riesco a bere l'acqua anche se bisogna bere solo acqua lasciar perdere bevande di altro tipo però questa bevanda acqua e limone è meravigliosa, è naturale, non contiene zuccheri, non, non fa male. Quindi depuriamo l'organismo, questo ci porta ad avere più energia. Ragazzi, questo è anche il segreto per connetterci con l'Arcangelo Michele perché molti di voi vogliono partecipare al seminario, al seminario ci riescono e poi magari può darsi che nei giorni successivi al seminario non riescono più a stabilire questa connessione, è normale durante il seminario voi avete il il canale che vi porta in quella frequenza ma per raggiungere da soli quella frequenza voi cercate di seguire i consigli degli angeli per diventare un canale pulito e quindi fare una dieta di un certo tipo eh, essere nella gioia nella gratitudine eh, bere tanta acqua disintossicare l'organismo andare nella natura ecco sono tutti i segreti per ascoltare il nostro cuore alla fine perché io ho deciso eh, anni fa di eh, cioè poi è, tu, è stata tutta una conseguenza quella di fare questo lavoro ma perché io sono arrivata a volermi connettere a tutti questi con gli angeli anche se la chiamata dell'arcangelo Michele era molto chiara eh, è perché io non volevo più ascoltare i consigli degli altri mi, mi stufavo uno diceva una cosa, uno ne diceva un'altra e io ero molto confusa, non sapevo in che direzione andare, io volevo seguire lo scopo divino della mia anima ecco che la meditazione la preghiera seguire ogni singolo eh, ogni singolo suggerimento che gli angeli portavano mi ha portato poi a stabilire una connessione più semplice capite per un vegano eh, per una persona che fa un'alimentazione, scusate c'è il cagnolino che sta piangendo per una persona che fa un'alimentazione di un certo tipo per una persona che mantiene alte le frequenze per una persona che ha perdonato per una persona che sta guarendo se stessa per una persona che fa un percorso di un certo tipo è più semplice connettersi con la propria anima va bene ed è più semplice prendere anche le decisioni giuste ma è importante essere centrati ok quindi è un periodo di grandi trasformazioni, dice l'Arcangelo Michele, è un periodo di metamorfosi, stiamo passando proprio da, da un ciclo a un, nuovo, a un nuovo ciclo, molto più ampio, molto più, eh, più eh, ci sono dei potenziali positivi per un sacco di persone, nuove, eh, come dire, nuove opportunità, dice l'Arcangelo Michele, eh, una nuova energia sta arrivando, un nuovo inizio sta arrivando per tutti voi, non abbiate paura perché la vostra chiamata dell'anima è veramente la chiamata dell'anima assolutamente questo è lo scopo divino della vostra anima e il vostro progetto divino è protetto dall'arcangelo michele i vostri cari sono protetti dall'arcangelo michele Continuate a chiedere giornalmente giornalmente la sua sacra protezione tutto andrà bene nel migliore dei modi va bene benissimo ok a uh, alberto allora io adesso vado a passata a spedito, poi sei giovane e ti chiedo di leggere la frase sul retro di lui sei. Certo, sì, di... nella parte finale, certo, sì, sì. sì. Sì, sì, vuoi che la leggo adesso? Ah, come preferisci? Sì, così magari inizi da qui. Allora, sono meravigliosamente capace, tutte le volte che affronto una sfida nella mia vita, stavamo parlando di questo, uso l'esperienza per imparare a crescere, mi sostengo nel fare la scelta giusta. Bellissimo, no? Perfetto, ok. Allora, eh, sì, si potrebbe partire da qua e andare a ritrovo, partire da qua e dopo andare alle fatte, vediamo, vabbè, allora... Allora, Luisei, ancora una volta, da un grande consiglio per me, se dovessi fare una classifica tra le donne più, più indecisenti, non lo so, più di cuore al mondo, credo che la, metti, la metterei tra per per per probabilmente, perché... Ha avuto delle esperienze molto forti nella vita, però ha reagito veramente con, con grande forza, grande cuore, ha scritto dei libri incredibili, ha fatto delle cose pazzesche, veramente ha, ha ispirato un sacco di gente. Quindi eh, sicuramente l'invito è di fare una scelta e di fare quella corretta, ma di so atto sostenersi anche, perché nel momento in cui tu fai una scelta, energia, perché delle volte magari uno vuole fare un cambio di vita, non parliamo di scegliere cosa mangiare oggi, voglio dire, ma di qualcosa di potenzialmente anche rivoluzionario, però no, comincia ad avere, la gente che ti giudica, eh ma se era meglio quello che facevo prima, cose varie e non, non ti autosiesti, quindi la cosa esplode come una bolla di sapone, praticamente invece è molto importante avere il fuoco, il focus, che esatto. consente giorno dopo giorno di portare avanti questa cosa, no? Sì. È molto importante Sì. dopodiché ricordiamo dall'inizio, felice e contento, come dicevi tu, ricorda un po' le fiabe, la no? classica fiaba che finisce e vissero tutti felici e contenti, no? quindi c'è un inizio un po' complesso, un proseguimento, succede qualcosa di meraviglioso e c'è un finale pazzesco, quindi anche qui eh, devo fare una scelta, devo fare un cambiamento, al posto di concentrarmi su ogni singolo passo, eh, che rischia di distrarmi, di creare no? di resistenza, provo a visualizzarmi, innanzitutto contento, no? e... ma soprattutto a vedere la fine, al posto di vedere l'inizio, vedo la fine, infatti io mi vedo felice, mi vedo che mi realizzo, che va tutto bene e quindi parto già con una certa serenità, parto già eh, con la vittoria dentro no? e quindi vado via molto più leggero. Se invece io vedo tutte quelle che sono le criticità, le problematiche che comunque ci sono, ma se le metto davanti è ovvio che sarà una strada molto difficile, no? quindi al posto di vedermi felice e contento probabilmente mi vedrò indeciso, disperato, eh, solo e invece certo. non è così perché già nel momento in cui tu fai una scelta comunque l'universo ti sostiene, ti dà una mano. Ok, dentro, se tu non scegli l'universo dice, tesoro mio, eh. non scegli, andiamo avanti così, finché non scegli, la vita comunque qualcosa sceglierà per te, quindi anche qui invita a scegliere. Dopodiché guarda dentro di te, anche questo è fondamentale, perché se tu nel mondo esterno vedi delle cose che per te non vanno bene, ricordati sempre che è una proiezione, quindi se tu fai lavoro su di te, sicuramente cambierà poi anche il riflesso esterno. No? Certo. Quindi, c'è... Cioè, eh, allora, io aggiungerei è sicuro guardare dentro di te, come nella mitica carta di Michele, no? Quindi guardati dentro, è sicuro, vai, vai in profondità. Ma quando fai dentro di te, fai e stai lì finché non, non hai raggiunto un contatto, non hai scoperto qualcosa, perché se vai dentro due secondi e poi te la fai addosso dalla paura eh, e vai avanti con altre cose, quella non è introspezione, quello è è altro. Quindi questo è un invito a guardarsi ma con onestà, con pazienza, no? Finché non c'è uno sblocco emozionale, un cosa, comunque che ti fa capire che hai fatto un saltino, no? Quindi cerchiamo di fare una ricerca che sia veramente onesta e non un cazzetto, scusate il termine, perché a volte magari uno pensa di, di fare autoanalisi e invece si prende in giro da solo perché poi è quello il fatto. Poi gli altri ti fanno vedere quello che sei, no? Non è, gli altri possono essere quello che vogliamo, per carità, ci saranno sempre persone buone e persone meno buone, ma se tu sei veramente onesto, rispettoso con te stesso, sarà molto più probabile che trovi persone buone dopo. O che comunque ti fai rispettare, perlomeno, che è già tanto. Dopodiché depurati, anche qui, non depurazione vuol dire un po' tutto. Sistemi, sì. queste cose qua per amplificare, fatti informarsi, e subito dopo viene ribadita ancora questa cosa, clean energy food, no? Perché naturalmente, come dice la titascalia, quando tu ehm, dai, diciamo, energia, nutri il tuo corpo con qualcosa di sano, aumentano i tuoi effetti di energia, la tua abilità di focalizzarti. E questo sì. porta no, a vibrazioni alte, ai idee, opportunità, buone relazioni, perché è normale che se non mangi bene. Eh, eh, praticamente possono venire tutta una serie di cose più o meno gravi no? c'è cioè, cala, la capacità di concentrazione e l'intestino pigro e la gastrite e la stanchezza cronica sono tutte cose che non è che arrivano per noi ci arrivano per una serie di abitudini che non sono sane no? quindi cominciamo, ripeto, pensieri emozioni sicuramente ma anche quello che c'è nel piatto assolutamente. È fondamentale assolutamente no? Quindi pensiamo a queste cose, no? Cerchiamo mm. di essere consapevoli e poi anche sicuramente essere grati, magari anche fare una preghiera prima di mangiare, bene dire il cibo esatto. eh, male non fa, tornando al discorso di prima c'è gente che non ha niente nel piatto, pensiamo che siamo fortunati anche solo quando mangiamo un frutto, no? certo. Dopodiché rilasciare la gelosia. La gelosia eh, significa eh, affermare che tu non hai qualcosa, mm. l'universo ti fa vedere quello che tu credi, no? Invece di pensare che tu non hai qualcosa, che già se tu vedi qualcosa in qualcuno, vuol dire in automatico che ce l'hai anche tu dentro. Quindi è già una buona notizia. Dopodiché, al posto di essere arrabbiato perché uno, che ne so io, eh, ha qualcosa più di te, secondo te ovviamente, eh, e cerca di essere ispirato di capire ma come avrà fatto a posto di essere frustrato no? cioè se l'ha fatto lui perché non posso farlo anch'io no? certo. cioè, eh, voglio dire alla fine abbiamo tutti no, la stessa potenzialità abbiamo tutti 24 ore al giorno no? quindi eh, appunto cerchiamo di, di imparare anche da chi è meglio perché ci sarà sempre qualcuno di più bravo in qualcosa quindi al posto di dire ma guarda quello lì avrà avuto fortuna massiva dai, io sono un povero scemo che non sono riuscito, ma no, semplicemente eh, diverso focus, diverse esperienze, magari si può anche cercare di approfondire e capire come quella persona lì certo. è arrivata lì, tu parlavi di Anthony Robbins, gli americani sono molto più aperti di noi, l'italiano è un po' invidioso, invece l'americano magari vede uno che ha la Lamborghini e dice Oh, che figata! <ride> come hai fatto? Cioè aiuti anche me, in Italia tendenzialmente invece c'è una mentalità un po', po invidiosa. No? bisogna bisogna imparare su questo. Dopodiché eh, si parla di natura, allora bountiful non so esattamente cosa voglia dire, però mi viene in mente il bountiful, quello al buonissimo mm. che ogni tanto si trova al supermercato. Che buono! E praticamente, vabbè, dice cose diciamo e sappiamo, no? quindi passare tempo nella natura ti aiuta comunque ad alzare le vibrazioni, eh, ti fa capire l'abbondanza di Dio, quindi a provare una passeggiata, a portare il cane, eh, a anastriare un... un fiore, guardare le stelle, eccetera. Questo è sempre più importante in questa fase, eh, ripeto ancora una volta, quando abbiamo un attimo di tempo, perché è psicologico per i tempi morti, anche solo 5 minuti in mezzo alla natura. Mm -hmm. Oltretutto che fatto per me oggi c'è tra virgolette brutto tempo, c'è anche molta meno gente del solito, quindi uno si mette lì, si guarda intorno, si fa la sua bella meditazione, non c'è neanche la scusa di dire ma c'è casino, c'è gente energia orcire, caotica, che ne so io, e quindi si mette lì e si colletti con Dio, perché poi alla fine... Per carità, uno può andare in chiesa, può andare dove vuoi, in a gruppi, però non c'è cosa come la natura, no? come stare all'aperto. Assolutamente. Dagli animali alle piante che ti connette, secondo me. Dopodiché, eh, protezione degli angeli, no? questa figura che ricorda sicuramente Michele con la spada. Sei protetto dagli angeli, quindi questo è sempre qualcosa che va vale ribadito, no? quindi a prescindere da quello che stai facendo, tu sappi che sei protetto. Chiedi anche la protezione, se ritieni, non sentite abbastanza sicuro, chiedila, perché non, non è mai... Assolutamente! Hanno sempre voglia di aiutare, quindi Arcangelo Michele, ti prego, come dici tu durante le preghiere: no, chiedo massima protezione, massima assistenza, e questo insomma, va sempre benissimo. Protezione della casa, processo di preparazione, tutte le cose che ripetiamo ogni, no? ogni volta. Dopodiché rispondere alla chiamata, il tempo è ora. Cioè, fondamentalmente la chiamata, no? le opportunità ci sono sempre, sta a noi, quanto vogliamo, quanto rifiutiamo, quanto stiamo nel presente. Eh, chiaro che se sei influenzato magari, che so io, da vite passate, da credenze limitanti, quant'altro, eh, questo ti discosta dallo stare nel presente, no? cerchiamo di lavorare su questa cosa, poi non, non bisogna necessariamente fare una regressione alle vite passate che può anche essere traumatica, cerchiamo di stare proprio nel presente, perché il presente comunque ci dà, ci dà il termometro di quello che è, non c'è bisogno di vedere cosa abbiamo fatto 800 anni fa, se eravamo degli schiavi, piuttosto che dei guaritori, non importa, guardiamo quella che è la situazione ora, situazione relazionale, situazione rapporto con i soldi, sicuramente, sicuramente questo… Cambiamo ora… <ride> questo è più che sufficiente, no? il tempo è ora, rispondi alla chiamata, qual è la chiamata? Cos'è che non sto vedendo in questo momento? Una farfalla bianca? Eh, una persona che cammina? Eh, una mail? Qualsiasi cosa, quello che volete, però eh, i segnali ci sono sempre, e eh, l'universo parla sempre, dipende da quanto noi stiamo recitati. Ultima carta, ma non ultima, la trasformazione, questa bellissima finice, no, un nuovo modo, fresco, e vivere emerge, è bello. Io sono nuovo, il nuovo me, la nuova me, no? Rinasco dalle mie ceneri, questa leggenda incredibile dell'Araba Fenice, questo uccello pazzesco, d'oro, no? Che rinasce proprio dalle proprie ceneri, no? Che, che quasi si partorisce da solo, si, si autofà da genitore, no? Il brutto antropolo che diventa cigno. C'è uno che aveva chissà quali credenze, oddio sono brutto, oddio non sono come gli altri, sono la pecora nera e non mi vorranno mai bene perché io sono fatto così. No, intanto apprezzati tu con la tua sensibilità, con la tua fragilità, che è un dono, è una porta vedi? cioè È, è qualcosa di incredibile la sensibilità, è una cosa meravigliosa. Poi oggi è lunedì, la luna, la sensibilità, no? gli aspetti ricettivi, bisogna proteggerle queste cose. E quindi se tu, Appunto, vedi queste cose come dei superpoteri ti trasformi, ti perdoni se delle volte magari non ti sei fatto rispettare. No, sono successe una serie di cose, tu trasformi, no, trasformi il piombo in oro. Quindi lasci andare il risentimento, tutto quello che ti pare, emozioni negative, e ti trasformi, diventi un'altra cosa diventi il tuo vero seno, ascolti la tua vera natura e ritornando alla carta di Disney Day mi sostengono nel fare la scelta giusta, cioè scelgo che faccio una scelta, hai chose, scelgo di essere felice, scelgo di essere un operatore di luce, quello che ti pare, ma mi sostengo, poi ogni giorno faccio qualcosa, apro un blog, parlo con una persona, quello che ti pare però, eh, ovviamente, va eh, fa, fatto fa, fa qualcosa ogni giorno, no? È fondamentale abitudini virtuose ogni giorno. Cose certo. positive, esercizio fisico, mangiare vegano, trovare amici vegani, fare flash mob in cui si parla alla gente, lo sfruttamento sugli animali, cioè sono tutte cose che hanno un'influenza incredibile, fare qualcosa per l'ambiente, raccogliere le cartacce, che ne so io. Cioè tutte cose che hanno un'influenza incredibile queste, no? però naturalmente bisogna farle, perché se uno dice sempre, ah ma non sono abbastanza bravo, ah ma lo farà qualcun altro, ah arriverà il mio momento, va a finire che passa il tempo e il momento non arriva mai, perché il momento è adesso, tu è. intanto parti, poi ti arriveranno gli strumenti diventerai bravo, ma se tu vuoi essere perfetto o pensi che ci sia qualcuno di più bravo, non parti, invece tu sei tu, il, il mondo ha bisogno di te, così come sei. Ora, inizia ora. No, iniziare a in sei il dono della magia. La fortuna aiuta gli audaci, ma se tu non sei coraggioso, è normale che la fortuna non ti arriva, ma non è che l'universo è cattivo. Sei tu che devi fare il primo passo, è ovvio. Bene, grazie Albertino, grazie mille. Fantastica questa lettura eh? mi è piaciuta troppo e poi, cioè, veramente la prima carta: felice e contento. Già abbiamo iniziato con frequenze molto alte. Allora, prima di ricordarvi di che cosa mi occupo e per ricordarvi le date dei vari seminari, eh, volevo chiedere tra di voi se c'è qualcuno. Io mi ricordo una ragazza mi aveva contattato tempo fa, volevo chiedervi se c'è qualcuno che fa eh, designer e può aiutare a creare le carte. Ok, un mazzo di carte facendo dei disegni eh, al computer. Quindi, se siete bravi o se conoscete qualcuno di bravo, per piacere contattatemi al 40 950 08 40. Va bene? Sarebbe fantastico. E, allora, volevo eh, ricordarvi che ci sarà il webinar di connessioni angeliche per insegnarvi a connettervi con l'arcangelo Michele il 17 e il 18 di luglio 2021. E, ancora in promozione va bene quindi mi potete contattare è un webinar di due giorni si lavora in tre livelli diversi la prima fase impariamo a leggere le carte la seconda fase la scrittura ispirata il terzo livello sarà la connessione diretta imparerete tutto sulla protezione imparerete come radicarvi alla terra come ricevere la guida divina attraverso la luce del sé superiore e imparerete come meditare e quindi come eh, veramente Riceverete tutto il materiale disponibile che poi vi rimarrà eh, anche dopo il seminario per poter proseguire a stabilire una connessione angelica anche successivamente al seminario. Un'esperienza meravigliosa, se siete interessati e un po' indecisi, potete andare sul mio sito connessioneangeliche.com e leggere le testimonianze di chi già ha partecipato al seminario dal vivo o al webinar. Poi, se Dio vuole, a partire da novembre, massimo gennaio dell'anno prossimo, rinizieremo con i seminari dal vivo allora volevo ricordarvi Un'altra cosa, cioè volevo annunciarvi che nella data del 28-29 agosto okay, 2021 farò il webinar di sempre di due giorni per la manifestazione. E quindi si lavorerà tantissimo, tantissimo, tantissimo per eliminare paure, blocchi, sistemi di credenze. Tutto ciò eh, andremo a togliere tutte le credenze più eh, che vanno a riguardare la coscienza collettiva. Okay, quindi il, la paura del successo, la paura del fallimento. Eh, quindi andremo proprio a eliminare tutte queste credenze attraverso logo cealing, attraverso un lavoro potentissimo di riprogrammazione, ma anche di sostituzione della credenza negativa con la credenza positiva. Sarà un lavoro molto potente sono veramente felice perché questo seminario di Anthony Robbins mi ha aiutato a completare. Sapete, quella chicca in più che ti serve per creare. Il tuo habitat per aiutare gli altri a uscire dalla negatività. Ragazzi, quando tu veramente io ho avuto un upgrade in questa esperienza con Anthony Robbins. Perché eh, veramente le avere le frequenze alte eh, ti cambia la vita, ti cambia la, la vita, iniziano a cadere cose meravigliose, sincronicità meravigliose, le chiami coincidenze, le puoi chiamare come vuoi, ma le cose iniziano a cambiare in meglio. Va bene? Le persone ti guardano diversamente. Eh, io oggi sono uscita per strada, tre o quattro persone si sono girate, mi hanno sorriso, mi hanno... normalmente sono io che lo faccio, invece eh, stanno succedendo cose meravigliose è importante va bene è importante perché è bello un sorriso cambia la giornata a, a una persona volevo ricordarvi che mi occupo di manifestazione di riprogrammazione anche in privato quindi mi occupo di fare sessioni di coaching con logo ceiling io chiamo questa modalità logo ceiling che comprende tutte queste fasi dalla liberazione alla riprogrammazione e alla sostituzione delle credenze eh, per allinearci alla gioia ai nostri sogni e ai nostri obiettivi ok mi eh, quindi per una persona che in questo momento è molto giù vi posso garantire che già dalla prima sessione avrete un cambiamento nel livello di energia e poi dopo le varie sessioni di lavoro di coaching o nel seminario voi eh, veramente la vostra energia cambierà e poi avrete gli strumenti per mantenerlo alto ragazzi non ve lo fa fare nessuno di essere depressi non ve lo fa fare nessuno a stare male bisogna eh, cambiare noi dentro per far sì che le cose cambino anche fuori Fuori. discorso di salute anche nel discorso di relazioni anche nel discorso di, del lavoro dipende da quello che abbiamo noi dentro va bene um mi occupo anche di, fare, di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte degli angeli oppure come connessione diretta direttamente dall'arcangelo michele ok mi occupo anche di facilitare la guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce per chi si trova ad alghero o chi deve venire ad alghero eh, mi occupo anche di facilitare la guarigione di persona o di facilitare la connessione al sé superiore che è un'esperienza strepitosa ma è anche una cosa meravigliosa che vi porterete per il resto della vita vi aiuterà veramente a riconnettervi più velocemente con la vostra anima con la vostra voce interiore è veramente una vera e propria riattivazione dell'intero vostro sistema dei meridiani delle linee è un'esperienza oltretutto anche fare l'esperienza della connessione al suo superiore eh, è una cosa stupenda eh, se volete organizzare non lo so nella vostra città eh, volete eh, non lo so avete 4-5 persone che vogliono ricevere questa connessione al se superiore sono disposta mh, a venire nella vostra eh, città va bene anche per quanto riguarda l'organizzazione dei seminari riprendiamo con i seminari dal vivo eh, che sono un'esperienza esperienziale che vi rimane tutta la vita e che vi portate eh, dietro perché poi avete degli strumenti allora la cosa che a me piace è che negli insegnamenti dell'arcangelo michele ci sono cose che non rimangono così se sì, ho fatto questa esperienza bella non mi è rimasto niente no vi rimangono gli strumenti per per continuare a lavorare su voi stessi e questo è fondamentale ok bene scusate se mi sono delungata volevo salutarvi ciao alberto Ciao. ciao, un abbraccio a tutti voi e ci sentiamo la settimana prossima, a presto, ciao ciao!